E allora tutto bene, sì che va bene, sì sì sì Come vedete anche oggi sono bello grosso, sono in forma Per fare delle fantastiche Bedwars Oggi siamo su BloxMC che conoscete tutti Ed è arabo Quindi oggi il video si chiama Come sono i giocatori arabi nelle bad wars, Sono forti oppure non lo sono? Vediamo, comunque se vi interessa il mio bellissimo mantello, lo trovate in descrizione, perché un mantello così non lo trovate da nessuna parte. Allora il problema di questo server è che le risorse sono lentissime, davvero lentissime, non ho mai visto un server così lento, penso batti addirittura i pixel in lentezza dei materiali. Noi qua dobbiamo fare un sacco di cose, dobbiamo bardare il letto, dobbiamo fare i ponti, dobbiamo fare il piccone, ci sembra un risorsa, non possono essere così lente, dai per adesso ci accontentiamo, facciamo solo la bardatura del letto e poi le altre cose le facciamo con calma, è anche vero che di fretta non ne abbiamo. Quelli sta bardando con il legno, quindi mi servono le cesoie e l'ascia. Altri 30 di ferro. Aggiungiamoci due blocchi per fare il collegamento. Ci serve circa uno stack di ferro. Intanto che escono, ne approfitto per bere dell'acqua. È importante rimanere idratati. Oh, però possiamo fare l'armatura di ferro. Dobbiamo prendere anche i diamanti. Dobbiamo fare un sacco di cose. Ne vediamo così cosa riusciamo a fare. 32 blocchi, forse ci arriviamo. Allora andiamo piano perché non voglio cascare di sotto. Ci ho messo un'eternità a guadagnare tutte queste risorse e non mi va assolutamente di perderle. Però con 10 blocchi lì non ci arrivo, quindi ne servono altri. Oh mannaggia, vabbè questi ultimi blocchi li usiamo per bardare un pochino meglio il letto. Anche se la lana... Protegge ben poco. Bene, abbiamo fatti altri 35. Spero bastino. Quello, però, sta prendendo i diamanti. Quindi, sicuramente, o ha sharpness o protection. Quindi, direi di equipaggiarci anche noi un po' meglio. Se no, andiamo lì e moriamo. E noi non ci possiamo permettere di morire. Quindi, una bella sharpness alla spada. E qualche blocco in più. E mi faccio la spada di pietra. Ok, si sta collegando. Perfetto. Speriamo continui. No, no non salire. No, no, ok, si è lanciato. E ora se ne va. No, attenzione, ma no, non ci posso credere, ora il giallo rompe il letto, ma perché hai lanciato quella fireball, oh santo cielo, non poteva succedere cosa peggiore Dai ma è sfiga questa, è sfiga, ma, ma, ma perché sei arrivato tu, ma cosa c'entri, ma vattene via dai Ora devo, rompere, ora devo rompere il letto del giallo, Se no sono, non sono contento. Non mi va bene questo. Il mio letto non si tocca, neanche con un fiore. Sfasciamo sto letto, rompi veloce, ok, spacchiamo questo. Perfetto. Con i due diamanti facciamo protection e una mela d'oro, perché sennò qua moriamo colpa del bianco che mi ha lanciato quella stupidissima fireball poteva benissimo risparmiarsela e mi ha rallentato il tutto e mi ha fatto perdere il mio fantastico letto dannazione a lui allora mele ne faccio un bel po perché non voglio che riaccada la stessa situazione di prima Me la faccio anch'io una fireball così impari tra l'altro è stato anche eliminato non so bene da chi ma è stato eliminato il blu è al centro e non ha il letto quindi possiamo provare ad attaccarlo tanto noi abbiamo sharpness e protection è solo protection uno, ho sentito una fireball Li combattono, con le fireball Ok, attenzione, il blu ha avuto La meglio, vediamo se riusciamo a Cleanappare, no è full vita, altro che Oh madò Che rischio Allontaniamoci Il più possibile, devo mangiare la mela Ok, vieni pure, vieni pure, avvicinati Avvicinati, ok, ok, ok Ci siamo, facciamo così Andiamolo dentro, mangiamo un'altra mela perché voglio tornare full vita Sta salendo di qua, eccolo, eccolo Si combatte Ok, va bene, va bene, ci siamo No, che hit, stupida mi ha dato No, ho perso No, dai, aveva un cuore Porco, Giuda Vabbè, eh, anche i campioni a volte perdono, a quanto pare Gli arabi sono forti nelle bedwars Forse avrei dovuto farmare un pochino di più Vabbè Pazienza. Eh, che ci puoi fare? Che ci puoi fare? E poi è stato questo power. È stato questo power. È, è uno Steve. E anche se il P mi ha ucciso uno Steve. <ride> sto davvero peggiorando Minecraft. Vabbè, ma ora ci vendichiamo. Chiaramente non lo targettiamo perché è un po' da. Bene, ora bardiamo il letto. Come prima Speriamo che il rosso non si colleghi ai diamanti Perché servono a noi Magari non, non ci facciamo di nuovo tutti gli utensili Andiamo direttamente a prendere i diamanti Mi sembra un buon ragionamento Attaccano Ma perché attaccano Ma sei stupido allora Vabbè ci facciamo l'armatura Non ha bardato il letto Quindi non mi serve fare piccone, ascia e le altre cianfrusaie Ha fatto questo collegamento senza neanche bardare il letto Va bene Sei contento tu Ok, posto. Non è mai una buona idea, secondo me, attaccare così alla cieca. O sei proprio forte in PvP, o se no, aspetta un attimo. Non aveva fatto neanche l'armatura di, di ferro, tra l'altro. Ah... Li capisce, bravi giocatori delle Bedwars. Allora, tre diamanti, ma ci serve per forza di roba il quarto. Allora, l'idea di non tornare in base va bene perché così non c'è il collegamento e nessuno ci può attaccare. Quindi, ora mi faccio sharpness e vado al centro. Farmo un po' di smeraldi. Così da riuscire a fare l'armatura e poi vediamo vediamo cosa fare. Allora, ci facciamo tutte le cose, le mele d'oro. Altri blocchi, perché 40 non sono così tanti. 56 non, non sono tanti ma cerchiamo di non sprecarli Allora il nostro avversario è ancora in vita Power 1020 Ma questa volta non ce la farà mai a sconfiggerci Prima era una Bedwars di riscaldamento Ora siamo carichi e non perderemo mai Tuo grigio qua però mi stava aspettando da quanto tempo esattamente Due smeraldi così pochi Attacco un attimo il grigio Se no c'è il rischio che mi spacchi il letto E non voglio assolutamente che accada questa cosa Questo avvenimento mi sta spaccando i blocchi. Non so bene il motivo. Io salgo un pochino, Faccio così. Ti rompo il letto subito. Ok. posto. Final killato, in teoria. Perfetto. Ha un sacco di oro. Quindi ne approfitto per fare un arco e delle frecce e altri blocchi. Potrei farmi anche una fireball. Va bene. Niente male. Ok, siamo messi abbastanza bene. Non abbiamo la spada di ferro, ma non ci serve. Non ci serve la spada di ferro. Perché dovremmo usare la spada di ferro? I veri giocatori di Minecraft forti usano la spada di legno e di pietra Eccolo il nostro avversario, dobbiamo sconfiggerlo Vuole, Vuole farmare, mis... ah no, ok Allora lo lascio, vai, attacca, attacca, fai finta che non ci sia Vai, vai, fai, fai le cose che devi fare col giallo Eh no, questo qua è un affronto però, vuoi attaccare il grande Tara? Ah, usi la spada di ferro, eh eh <ride> questa volta non puoi sconfiggermi Ci sei riuscito una volta ma non ci riuscirai mai più Ormai so quali sono i tuoi punti deboli Ora mi faccio l'armatura in diamante E posso farmi anche protection 2 Ah no, protection 1 ancora. Penso di aver già fatto protection, invece non è così. Allora, abbiamo l'armatura di diamante, mi faccio altre mele e altri blocchi in questa maniera. Frecce ne abbiamo soltanto 20, ma è inutile stare qui a sprecarle. Perché magari muoio. È tornato Power, si vuole vendicare. No, come mi ha colpito. No, no, no, no, no, no. Porco, giù, devo rompere il ponte. Spero di aver preso bene la mira. Power usa le fireball. Però mi sa che il ponte sono riuscito a romperlo. E va bene così. Il fatto che io ho rotto il ponte va bene così l'ho rallentato. Mi rifaccio nuovamente l'arco così riesco a tenerlo a distanza. Non dobbiamo farci rompere il letto assolutamente da questo Power che usa le caspiteraccio di fireball. Io odio le fireball veramente. Oltre alle TNT odio anche le fireball. Ok c'è anche il giallo. Non so se sia normale. No non dime che cross team. Man. Oh no no. Cosa? No, Crosstimano. Ma, ma davvero? No, no, no, no, questo non si può fare. Questo non si può proprio fare. Ora chiamo la polizia. No, no, no, no, non si può. Ma perché? Ma. No, ok, i giocatori arabi fanno schifo nelle Bad Wars. No, sto scherzando, ovviamente. Non prendetemi per razzista. Però non si può fare questo. Dai, no, no non si può. Ok uno è morto per fortuna Dovrebbero rompersi il letto Non possono fare ste robe Mannaggia loro Casca pure tu Ok Vediamo se lancia una fireball Non lancia niente Ok No no no Queste cose a me non piacciono Non no no no no Può andarmi bene il non attaccarsi Ma attaccare insieme No Questo non, non è per niente valido se non vi attaccate perché siete amici, ok più o meno, ma, ma se vi dovete attaccarmi insieme questo non va per niente bene. No, no, no, no, non va per niente bene. Oltre ad avermi ucciso cross team ha anche questo power 1020, no, no. Pensavo fosse un bravo giocatore ma mi sbagliavo di grosso. Ora però c'è un piccolo problema. Io se attacco uno sicuramente mi verrà in base l'altro. Si usa troppe fireball questo però. Oh. Ma come... Ok, l'abbiamo killato, però c'è il suo amico. Attenzione, teniamolo lontano. What the fuck, era addirittura. No, anche lui ha fatto l'arco. Porco, Giuda. No, noi siamo più forti, in teoria. Il knockback con l'arco è abbastanza basso. Quasi inesistente, aggiungerei. No, arriva di nuovo l'altro. Gheppolo e poi provo ad affrontarlo. Mannaggia, non riesco a fargli una No, no, no, no, attenzione. Sono morto, non ci posso credere, sto power 1020! Allora, mi metto qua in alto, perché sicuramente avrà fatto delle fireball, ne sono più che sicuro. Però non voglio perdere troppo tempo. Lancia la fireball, ok, l'ho deviata. Ma come fa a essere ancora full vita? Chissà che prot si è fatto. Allora, allontaniamoci, allontaniamoci. Perché se muoio poi è proprio un casino. La perla, what? Ok, l'abbiamo killato, perfetto. Però sta arrivando il suo amico, no. Non possono cross teamare. Non si può. Lo dobbiamo farmare. Farmare che cosa? Però diamanti, perché siamo solo prot 1, effettivamente. Ma mi sa che il giallo è venuto qua per rubarmi i diamanti. E la cosa non mi piace. Infatti. No, ok, non so se l'ha preso oppure no. Non, non ho capito. Mi sa di no, però. Perfetto, allora va bene, allora va bene. Allora, facciamoci anche noi prot 2, perché sono sicuro che quello... Ce l'ha, ce l'ha e come? Perché? Perché se mi ha ucciso, io l'armatura in diamante ce l'ho. Quindi lui per forza di cose è una prot maggiore. Io quanto odio le fireball, veramente. Un odio profondo per le fireball. O mi faccio le perle come ha fatto lui, che me l'ha tirata proprio in faccia. Però anche lui ha l'arco, il giallo ha l'arco, quindi per forza di cose devo fare la perla. Da quello che ho visto... L'azzurro se la cava Minecraft, ma il giallo mi sembra già un pochino più scarso. Quindi io direi di ignorare per il momento il giallo e di concentrarci sull'azzurro, o acqua come volete chiamarlo. Però devo per forza farmi la perla, se no quello mi spara con l'arco e muoio. Il piano è questo, spero solo funzioni che non succeda nulla di, di strano. Però è arrivato al centro, ok sono entrambi lì, sono... l'invisibilità no eh. Prima la perla, poi l'invisibilità e allora... Eh, adesso sono bloccato qua Se spreco la perla così O ci vado veloce sperando che non mi colpisca Ok ok ce l'ho fatta ce l'ho fatta Ok perfetto Però La spada non dovrebbe essere forte il giallo in teoria Ok perfetto mangio la mela subitissimo e provo ad attaccare l'acqua che ora starà tornando qui al centro in teoria ok sta andando se lo butto di sotto e mi butto con la perla sarebbe il trick perfetto ma ho fallito quindi perla velocissimo ok trappola trappola perfetto l'abbiamo killato vediamo se torna indietro devo fare la tattica del nabbo quindi buttarmi di sotto perché se no questo se ne approfitta e mi va in base eh. ma già l'avergli rotto il letto mi va benissimo, spero solo che non vada a collaborare con il giallo perché se mi attaccano insieme non va bene per niente, non mi va bene. Ho fatto la bomba, vediamo lui che cosa fa, sta arrivando nella mia base, va bene, va bene fino ad un certo punto. Quindi ora, frecce, eh, posso fare un'altra prot, la faccio molto volentieri, mi faccio anche il pull, così recupero i cuori. La mela me la riprendo, perfetto, vediamo che tattica userà questa volta prima è venuto invisibile spero solo che non se la rifaccia l'invisibilità forse era meglio usare quel diamante per fare una trappola Sì, forse non è stata una buona idea questa spero solo che non venga invisibile porco giuda no no no ok è invisibile no no no non è invisibile è lì, è lì è lì no però se spammi le tnt non, non ci siamo proprio eh Però l'abbiamo eliminato, ci siamo vendicati WTF hacker, perfetto, l'abbiamo eliminato Ci siamo vendicati per la partita di prima Ora però rimane il suo amico di giochi Comunque non mi è chiaro su come sia arrivato qua Sicuramente ha usato una perla Il giallo si è potenziato Va bene Penso che farò non tanto la perla Faccio la spada di diamante Faccio tutti gli utensili in diamante Prima di tutto potenzio l'arco il più possibile E faccio gli iron golem e con l'ultimo smeraldo faccio una rapidità. Abbiamo ancora oro. E la cosa mi piace parecchio. Quindi faccio le mele dorate. Forse era meglio fare l'uovo per il ponte. Che mm. adesso questo. Io <SILENCIO> ho colpito a casissimo. Mado, con l'invisibilità. Ha sloggato! Vuole giocare col suo amico di giochi? Va bene, ci siamo vendicati di quello lì. Va bene, va bene, così. Va benissimo, ho fatto anche 10 uccisioni. Bene. Allora il video è finito lasciate tantissimi like ma proprio tanti tanti tanti tanti commentate consigliatemi magari anche altri server da provare e boh nulla dai fatti i bravi ci vediamo nel prossimo video bello.